Buon pomeriggio, questo è Apogeo Live, sono gli incontri di Apogeo Editore con gli autori dei nostri libri e i docenti dei nostri corsi. Apogeo è editore di professioni digitali e come tale si occupa anche di eh, marketing nella sua accezione digitale. Il marketing eh, digitale o meno è una materia amplissima. Oggi restringiamo il campo ha una branca del marketing digitale che sembra anche un po' <coughs> eh, difficile da, da praticare e anche da eh, concepire, perché è il marketing digitale applicato al vino. Eh, sembra eh, sembra strano accostare una materia così tanto analogica da, da gustare con uh, tutti i sensi. al <coughs> Al parlarne sui social, dove eh, di sensi al lavoro ce n'è uno solo, a volte neanche quello, eh, e quindi abbiamo una eh, esperta a spiegarci un po' come si può fare e come funziona. È Barbara Sgarzi che eh, oltre a essere docente, oltre a essere giornalista, oltre a essere eh, sommelier e qualche altra cosa ancora, è così disponibile da mh, trovarsi con noi per un pochino a parlare di marketing eh, applicato al vino per chi avrà avrà la pazienza di seguirci fino alla fine daremo un codice sconto per risparmiare sull'iscrizione al corso che barbara terrà per apogeo mercoledì primo dicembre quindi eh, è già la data da fermare sull'agenda e adesso sentiamo un po' se vale la pena eh, di farlo ascoltando la docente, eh, a cui mh, intanto Barbara grazie per essere qui, scusa se ti ho sottratto spazio finora, eh, possiamo salutare tutti. Seconda cosa, prima domanda, il nostro incontro si intitola Comunicare il vino dalla cantina al mondo e la cantina è uno spazio conchiuso, ristretto, ben delimitato. Questo mondo, quanto è grande, è solo una pretesa del marketing di portarci ovunque o c'è un fondo di verità? Allora, intanto eh, buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi invitato qui e spero che appunto dopo questa chiacchierata dove eh, ve lo, vi verrà ricordato ma ve lo dico già io potete ovviamente fare domande sia su quello che diremo che anche sul corso in sé perché è un corso molto interattivo e molto personalizzato magari vi fa piacere poi sapere di cosa si tratta mh, nei dettagli quindi fatta questa prima introduzione quanto è grande questo mondo? Beh no, non è una pretesa del marketing quella di dire che grazie alla comunicazione digitale eh, il mondo si allarga, no? In realtà non necessariamente si allarga, diventa il mondo che vuoi tu, diventa il mondo del tuo target, perché nessuno strumento come quelli digitali e quelli social ovviamente, noi adesso ci focalizziamo su quelli social ma che sono una una porzione di tutti gli strumenti digitali che abbiamo ehm, a nostra disposizione. Io per esempio eh, suggerisco sempre di non dimenticarsi mai del sito aziendale che è il vero e proprio principio primo di ogni strategia di comunicazione, no? ma magari poi ne parleremo più nel dettaglio. Eh, nessuno dicevo come questi strumenti permette di personalizzare targetizzare perimetrare la comunicazione esattamente sul target che vogliamo quindi sarà tanto più larga o tanto più verticale a seconda del tipo di target con il quale vogliamo interagire questo si può fare lo sappiamo tramite sponsorizzazioni mirate su gruppi di persone tramite ehm, accorgimenti linguistici ecco sappiamo da un Um, dai, dei dati che ci arrivano da Omnicom PR Group che ogni anno fa una interessantissima indagine sull'utilizzo dei social media da parte delle prime 25 cantine per fatturato in Italia quindi stiamo parlando di colossi ecco di, di, di realtà grandi realtà per i quali il, um, la scusa che poi scusa non è non abbiamo staff e non abbiamo budget non può reggere perché chiaramente stiamo parlando di realtà appunto molto grandi eh, le cose che escono ogni anno sono che si migliora molto lentamente ma per esempio l'utilizzo delle lingue straniere al di là dell'inglese che ormai più o meno è utilizzato ma lingue straniere più mirate pensiamo all'enormità del mercato cinese eh, sono ancora molto trascurate quindi sicuramente è un mondo grande quanto lo vogliamo noi posto che eh, ci mettiamo nell'ottica di volere davvero comunicare con questo mondo Tante volte io sono sommelier AIS, ehm, l'ho fatto per interesse personale, per piacere, 4-5 anni fa e poi è diventato anche parte del mio lavoro, non necessariamente quello della sommelier, ma quello dell appunto della comunicatrice del vino. Ehm, suggerisco sempre, per esempio, quando si studia il vino, anche di, di studiare parallelamente, parallelamente anche realtà, scorsi, frequentare corsi eh, stranieri. Perché per esempio questo discorso che tu fai su quanto è largo il mondo è largo a seconda di quanto è larga la nostra apertura mentale, perché tante volte necessariamente viviamo in un paese eh, dove il vino è eh, lettera comune, no? dove ci sono centinaia di autoctoni. Eh, vigne ovunque ci sono intere regioni vitate eh, quindi eh, resta difficile pensare che ci sia tutto un mondo e un nuovo mondo di produttore di vino che si sta facendo sempre più interessante sempre più forte e, ahimè anche sempre più aggressivo mh, vista dal punto di vista dell'Italia per cui eh, rimanere nei propri confini in generale sia per quanto riguarda la formazione che per quanto riguarda la comunicazione è sempre deleterio certo è che il mondo diventa largo quando noi abbiamo la forza dello staff del budget eccetera anche per diciamo così toccarlo tutto altrimenti il mio consiglio è sempre quello di fare poco ma bene insomma il, la nostra la nostra rich la nostra espansione verso nuovi mercati dipende un pochino più da noi che dagli strumenti che usiamo Dipende da noi, dipende anche da che tipo di prodotto stiamo facendo o vogliamo fare, che linee di prodotti abbiamo e dipende sì però fondamentalmente da un attento studio di quello che già offre il mercato, cioè pensare che perché noi siamo in Italia... Il mondo nasca e finisca, il mondo vinicolo nasca e finisca con noi eh, non è così perché ci, ci dobbiamo necessariamente confrontare con nuove realtà, nuove neanche poi tanto nuove ma comunque chiamiamole giovani realtà di paesi produttori che stanno crescendo alla distanza. Quindi no, cioè non crogiolarsi negli allori di dire ma intanto noi siamo l'Italia. Uh, perché non è, non è del tutto così. Possiamo allargare i nostri orizzonti e renderlo, rendere tutto questo profittevole sicuramente e chiaramente i social media in, in periodo pandemico sono stati l'unica possibilità di mantenere dei canali aperti, ahimè non solo con l'estero ma spesso anche con la regione. Confinante visto che eravamo tutti chiusi eh, in casa nostra, eh, ma diventano anche nella chiamiamola nuova normalità che è una locuzione che non mi piace molto, però insomma viene usata per definire questo momento post-pandemico. Eh, nella nuova normalità dove abbiamo capito tutti, abbiamo riflettuto tutti sull'importanza, ad esempio, di evitare viaggi inutili, per esempio, viaggi aerei che sono molto costosi, molto dispendiosi, eccetera, no? Eh, quindi, anche nella nuova normalità, mh, con i viaggi riaperti io vedo molte aziende con le quali collaboro che dicono beh però visto quello le emissioni che comporta un viaggio aereo magari oltre che le spese no magari pensiamoci e lavoriamo meglio su un tipo di comunicazione virtuale questo è molto responsabile anche da un certo punto di vista oggi in un momento in cui dove la sostenibilità, la responsabilità sociale, l'impatto sociale delle aziende è valutato quasi quanto la bontà del prodotto nelle scelte dei consumatori. Questo della sostenibilità è un discorso interessante di cui mi sa che parleremo, parleremo a fondo. Ricordo a tutti che questa chiacchierata vuole essere collettiva e potete eh, scrivere in chat le domande per Barbara, io le passerò a voce a Barbara in modo da mantenere il tono della chiacchierata e abbiamo già una domanda da Rosanna. Eh, te la leggo Barbara. Sì. Il eh, il target di pubblico può variare dal tipo di vino, per esempio, eh, rosé frizzantino per un pubblico più giovane e dinamico, i passiti rossi per un pubblico più di elite. è un'affermazione esatta ma allora eh, ciao rosanna intanto e grazie per seguirci grazie per la domanda eh, è un'affermazione che come tutte le, le affermazioni contiene una parte di cliché ma non perché la stai usando tu ma perché necessariamente quando noi andiamo a fissare dei target ci lasciamo fuori tanto Tante nuance, tante sfumature. È assolutamente vero, però, che la nostra comunicazione deve partire dal tipo di prodotto che abbiamo in mano o dalle diverse linee di prodotto che abbiamo in mano. Eh, ci sono cose che nel tempo sono cambiate tantissimo. Nomini rosé, il rosé in Italia, storicamente, il vino per le donne, no? Una cosa che a me faceva infuriare tantissimo perché sembrava un po' la classica cosa patronizing come si dice no? benevolente ma sì potete giusto bere un po' di rosé eh, cosa che è tipica italiana perché per esempio in realtà in provenza ci sono dei la, la scienza del rosé è una scienza esatta e ci sono dei rosé eccellenti bevuti a tutto pasto e da tutta la tavolata tutti i commensali non certo solo dalle donne no eh, il rosé per esempio negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria moda che lo ha completamente sganciato da questo concetto di vino leggerino per la serata, diciamo, sul terrazzo d'estate e bevuto, amato dalle donne, forse anche per affinità di colore. No? Per fortuna eh, l'idea un po' così del, del genderless, della fluidità, che anche negli abiti e in tante altre cose ha migliorato anche questo. È ovvio che però se io vendo un Barolo comunicherò a un target che è certamente diverso dal target che compra il Prosecco. Ci sono delle, cito per esempio Pop, la... Un brand di, di, di Prosecco che è su Instagram e fa delle cose divertentissime, è veramente un tipo di comunicazione molto divertente e che quasi un po' irride alle manie da sommelier no? dicendo noi non facciamo le schede tecniche ma se le vuoi te le facciamo e vai a vedere, non è una scheda tecnica ma è una, un foglio da stampare per fare il gioco, non so se vi ricordate il diavoletto quello che si infilavano le dita, <ride> io lo facevo all'elementare Ecco, no, fa tutte queste cose qui. È chiaro che quel tipo di comunicazione è recepita in maniera ottima da un pubblico giovane che ama il prosecco come vino... Uh, aff aff affrontabile economicamente e vuole una comunicazione molto divertente. Se io venderò del Barolo, al quale non per niente uno degli aggettivi più associati è austero, dovrò comunicare certamente sul digitale, perché certamente sul digitale, ma ragionando in questa ottica. Ci sono grandi case vinicole in Italia, in Francia ad esempio, che hanno deciso scientemente di non stare sui social. E chiaramente è una è una non scelta che è una scelta, no? È una, è una scelta di campo, è una posizione di elite. Eh, devo assolutamente comunicare col tono di voce che presumibilmente il mio target recepisce, che non viene vissuto come un, un clash. Poi ci sono mh, realtà che riescono a fare eh, a pensare fuori dalla scatola come dicono gli statunitensi out of the box anche avendo dei vini di un certo livello mi viene in mente la stemia pentita su Instagram che già dal nome dell'account della cantina fa molto sorridere è effettivamente una stemia pentita se leggete la sua storia è andata proprio così che adesso produce vini di, di, di, di gran livello nelle langhe ma ha un tipo di comunicazione estremamente legata per esempio al design e al segno grafico no? perché lei arriva da lì quindi non è detto che però non è eh, ironica non è sarcastica è diversa ma è in linea col tipo di vino questo non so se spero di averti risposto l'ho fatta più lunga del necessario forse però era per metterci dentro anche qualche esempio di account instagram che magari puoi andarti a vedere per eh, così ancorare un po le parole dette così grande risposta Prima di tornare sul discorso targettizzazione che poi ci porta alla questione generazionale, che poi ci porta appunto secondo me anche al tema della sostenibilità, avevo una mia curiosità personale, eh, ricordo che chiunque ne avesse può scriverle in chat e, e ce ne occupiamo con, uh, insieme a Barbara, la mia curiosità personale era questa, come hai mh, citato tu, ci sono aziende che con la pandemia hanno scoperto il digitale, le cantine si sono trovate isolate e quello era l'unico sistema per comunicare. Poi ci sono aziende che hanno fatto la non scelta di stare in analogico e ignorare i social. Ci sono aziende che hanno uh, scelto i social, comunque il digitale in generale, il sito, tutti gli strumenti a disposizione e poi sono tornati indietro ma allora che io sappia proprio no ti direi proprio di no ma eh, potrei essere smentita in qualunque momento perché non le seguo tutte ovviamente quotidianamente eh, quello che ho visto è stata una corsa al digitale come in tanti altri settori eh, ma adesso limitandoci al vino ma anche al cibo a tante altre realtà c'è stata una corsa al digitale da parte di aziende che storicamente non avevano mai voluto niente a che vedere, non avevano mai avuto niente a che vedere con il digitale e io tante volte in aula facendo una battuta, ma non tanto, dico sempre che mi ci sarebbero, in condizioni normali mi ci sarebbero voluti tre anni per fargli fare le cose che hanno fatto in tre mesi. Perché chiaramente comunicare è vivere per un'azienda, no? E che mantenere dei canali aperti. Siamo nell'era della, della narrazione, se non lo vogliamo chiamare storytelling, nel racconto del brand, nel fare proprie le storie anche degli avi, degli antenati, farle diventare storia di tutti i giorni, vita del marchio, vita del brand. Quando improvvisamente tutto questo viene meno, è chiaro che ti butti sull'unico canale disponibile. E ci sono stati anche dei risultati che non... Non, non mi trattengo a definire quasi commoventi, ma forse perché vivevamo. Sto parlando del 2020, sto parlando del primo momento veramente tragico. Vivevamo una situazione talmente difficile che io ricordo, per esempio, con commozione tutti i video del pianto della vite. No? Eh, nella, in primavera, la vite potata inizia a stillare linfa no dai, dai nodi, dalle potature, eccetera. E viene chiamato appunto il pianto della vite, che in realtà è un pianto di vita perché è il ritorno alla vita dopo l'inverno la linfa ricomincia a scorrere quindi c'era anche tutta questa eh, portato simbolico di questi video no in cui si sperava che anche noi saremmo tornati a vivere come la vita eccetera eccetera e un po' forse contagiandosi tantissimi vignaioli hanno iniziato a postare questi video e eh, prendendo queste stille di gocce eccetera è diventato un hashtag ha iniziato a girare hanno iniziato a girare questi video ecco un fenomeno abbastanza spontaneo mi viene da dire nel senso che magari chi lo faceva prima l'ha sempre fatto ma tantissimi viticoltori hanno iniziato a farlo semplicemente andando in vigna col loro cellulare e mentre eravamo tutti chiusi nelle nostre case in città loro ci facevano vedere che la natura eh, rinasceva no quindi la cosa che però io vedo eh, e come, come tutti eh, si sono buttati tutti nella comunicazione sen spesso senza preparazione. Ahimè, E allora se nel momento dell'emergenza va un po' bene tutto perché è l'unico modo per continuare a parlare con i propri clienti e quindi viene perdonata la diretta un po' sbilenca, il video un po' sfocato, la foto un po' così eccetera, oggi per chi vuole restare in questa arena è il momento di fare sicuramente il salto di qualità perché non basta più esserci per esserci ecco bisogna esserci con una strategia e con una certa qualità di comunicazione. Poi se qualcuno adesso che si sono riaperte le cantine si può tornare a fare le visite in presenza ha detto lasciamo perdere i social non lo so mh, dubito perché credo che abbiano visto tutti la, la potenza che c'è soprattutto legando l'offline con l'online quindi no, le visite in cantina con una buona presenza sui social sono due cose che si compenetrano esattamente come il giornalismo digitale e quello cartaceo, si possono assolutamente compenetrare e migliorare a vicenda. Senti, stanno arrivando le domande, quindi <ride> andiamo certo. su quelle. Eh, C'è prima di tutti Renato che chiede quali sono le principali attività che suggerisci per promuovere la propria presenza online in organico. Organico, parola. <ride> Parola che oltretutto nasce da una, da una pessima traduzione no perché c'è cioè, l'inglese organic che poi eh, noi usiamo per, per il biologico per, per, cioè, eh, però ormai ci capiamo quando parliamo di organico detto proprio da genovese quale sono gratis no cioè non sponsorizzato mettiamolo così. Quali sono le cose che, che ti direi? Allora te ne dico boh, tre sarebbero magari anche, anche di più sicuramente ma chiaramente sono poi materia di, eh, o, o di un corso o di, o di cose più dettagliate ma comunque già nel mio libro ne trovi tante ma riassumiamo Um, le cose fondamentali in organico allora la prima cosa da fare lo dicevo già prima è non trascurare mai il sito il sito può essere una semplicissima pagina la puoi fare in wordpress può essere un, una sorta di blog aziendale impaginato a magazine insomma non è che devi impazzire a fare chissà che cosa ma quello che è importante è che l'azienda abbia una casa propria mm? gli account sui social non saranno mai casa tua perché è sempre lo spazio che ti presta qualcun altro ok se domani Zuckerberg che adesso pare voglia cambiare nome a Facebook e quindi sono tutti qua in fibrillazione per capire che nome gli darà Pippo, Pluto, Paperino. non lo so e comunque se domani a Zuckerberg oltre a voler cambiare il nome a Facebook decide che non lo farà mai ma invento per assurdo tutti i contenuti che hai messo su Facebook sono suoi tu hai perso tutto quindi cioè, hai perso anni di comunicazione con i tuoi clienti allora prima cosa si parte dal sito aziendale il sito aziendale che ripeto può essere molto semplice ma deve essere l'archivio il repository il principio primo della tua strategia di comunicazione digitale lì carichi tutti i contenuti che poi verranno declinati sulle varie piattaforme social quindi punto uno il sito punto due Uh, ragionare sempre in maniera strategica quindi non dire vabbè apro tre canali social perché di sì perché lo fa il mio collega perché lo fa il mio competitor perché lo fanno tutti no proprio sedersi e dire cosa mi serve che staff ho quindi quante persone possono poi lavorare ai miei canali social e che contenuti ho posso avere perché aprire un canale youtube quando non si ha la possibilità di avere o di girare o di acquistare o di commissionare ottimi video eh, non lo vedo molto, no? Molto intelligente. Ci sono tantissimi canali YouTube con tre video brutti, abbandonati da mesi, per cui non ha proprio senso. Quindi strategicamente pensare quali piattaforme mi servono, quali sono più nelle mie corde di comunicatore, dov'è il mio target? Perché sappiamo che Facebook, certo, too big to ignore. 30, 30 quasi 31 milioni di utenti unici in Italia quindi quasi si sovrappone all'utenza che usa internet no ma un'età media sempre più alta quindi se voglio catturare l'attenzione dei clienti potenziali più giovani Facebook probabilmente non è il luogo giusto o solo Facebook non mi basta quindi strategicamente riflettere su quale piattaforma scegliere. Terza cosa, che ci metto sulla piattaforma. Una volta che ho scelto il canale o i canali di comunicazione, anche lì mi raccomando, sempre in modo conservativo, apritene sempre uno in meno, poi se vedete che ce la fate, riuscite a gestire molto bene quelli che avete, considerate di aprirne uno nuovo. Se ne avete già aperti tanti, considerate di chiuderne qualcuno e concentrarvi solo su quelli che effettivamente rendono. E terza cosa che ci metto dentro, il piano editoriale. Quindi gli argomenti, perché non posso essere tuttologo, mh? tre, cinque, sei macro argomenti poi declinati per varie, diciamo così, eh, so, per vari sotto argomenti. Prevedendo quindi con un bel calendario editoriale perché se no, mi perdo via i grossi periodi stagionali mentre ne devo parlare con grande anticipo, mi perdo le feste, le celebrazioni, la giornata mondiale del che magari mi può essere utile per ca da cavalcare la tendenza in quel momento eccetera e soprattutto non mi devo mai trovare al mattino con l'occhio sbarrato a dire oddio non posto da 15 giorni ora che cosa scrivo? No? quindi se programmate per tempo pochi post perché l'organico non vuole tanti post assolutamente ogni post mangia la visibilità di quello dopo quindi due post a settimana per dare un numero non mi piace mai dare i numeri ma comunque per dire due post a settimana su instagram possono funzionare su instagram e su facebook possono funzionare ma con grande intelligenza metto due post nel feed da settimana ma lavoro molto costantemente nelle stories per esempio cioè mantengo il filo rouge quotidiano sulle stories quindi direi riassumendo il sito fondamentale principio primo le piattaforme la o le piattaforme scelte con criterio e, e strategicamente chi c'è sopra a cosa mi servono le sa usare bene ho qualcuno in azienda che le sa usare bene TikTok Vogliamo TikTok perché TikTok cresce perché TikTok adesso si fa divulgazione non è più il social dei balletti è vero è verissimo ci sono fior di dottori fra ehm, l'altro anche stanno facendo cose di divulgazione meravigliosa per i ragazzini che non trovano magari quelle informazioni altrove le trovano lì quindi benissimo ma TikTok bisogna esserci dentro, bisogna essere nel flusso, altrimenti si diventa ridicoli, si diventa il boomer che usa TikTok. Terza cosa, i contenuti, che possono essere un po' un contenuto unico caricato sul sito, da cui poi vado a ritagliare tanti piccoli pezzettini da declinare sui social. Questi sono i primi tre step che ti direi di tenere sotto controllo. Altra domanda di Francesco. Spesso mi trovo a dover richiedere alle aziende vitivinicole tramite le pagine social o la chat informazioni riguardo alle attività enoturistiche o allo shop online. Come mai a volte questo aspetto... Viene tuttora così sottovalutato ah. sui siti aziendali? Bella domanda questa. Guarda, hai mille, bellissima domanda e hai mille volte ragione. Sempre da quella survey che citavo in apertura di Omnicom PR Group, una delle cose che, che esce fuori è la mancanza di informazioni. Paradossalmente in un mondo in cui abbiamo mille posti dove, dove divulgare le nostre informazioni aziendali, non pensiamo a divulgare quelle che sono veramente utili. Mm? Eh, un'altra un survey molto interessante sul turismo enogastronomico in Italia ci dice che gli stranieri sono contentissimi dell'offerta enogastronomica italiana e vorrei vedere, aggiungo io da eh. italiana, no? visto che sappiamo bene che non c'è un paesino sperduto d'Italia che non abbia la sua specialità gastronomica o enologica, no? Cioè veramente abbiamo un'abbondanza e una varietà incredibili. Quindi l'offerta la apprezzano. Quello che non apprezzano nella loro mentalità, forse anche perché a casa loro le cose sono diverse, è che non trovano informazioni. Cioè la, criticano la difficoltà di reperire informazioni. Ed è verissimo, come notavi eh, anche tu. Eh, infatti, io insisto moltissimo sulla over information, o la sovrainformazione. Se tu apri un qualunque sito di una cantina del Rioja in Spagna o della Valle del Douro in Portogallo per dire due posti che hanno fatto del vino uno dei loro richiami turistici di eccellenza troverai almeno quattro volte nell'home page senza timore di essere ridondanti visita la nostra cantina, visita la nostra cantina modalità per visitare ma ripetuto è proprio ridondante, voluto è chiaro che ti, ti tirano dentro no? nei nostri siti invece non è affatto così e spesso come dici tu devi tu scrivere No, devi attivarti in maniera proattiva per chiedere l'orario, devi prenotare il protocollo Covid, ci sono delle restrizioni, perché poi adesso aggiungiamo anche quel problema lì, non ti puoi presentare alla porta perché magari ci sono altre 20 persone. Un'altra cosa fondamentale che tutti si dimenticano sono i bambini. Cioè nel paese dei bambini, l'Italia, no, eh? tutti si dimenticano che spesso eh, gli enoturisti o i gastroturisti, i gastronauti Viaggiano con la famiglia al seguito perché viaggiano magari d'estate allora pensare sempre a e per i bambini c'è uno spazio non so una fattoria didattica in vento possono andare a visitare la stalla c'è qualcosa perché altrimenti se tu fai la visita in cantina portarti dietro il bambino chiaramente no è abbastanza fastidioso ecco all'estero tutto questo viene fatto normalmente quindi ti rendono le cose facili quando io dico pensiamo al sito come prima cosa, il sito deve essere fondamentalmente il repository di tutto questo, ma tutte queste informazioni che sembrano banali, orari, costi, Modalità di prenotazione, telefono, mail, indirizzo, Google Maps, bla bla bla, vanno ripetute ovunque, sulla pagina Facebook, sull'account Instagram, ovunque io faccio una proposta devo dare tutte le informazioni, nessuno ha voglia, nel, nell'era della, della sovrainformazione, nessuno ha voglia di tirar sul telefono, cioè deve essere proprio uno motivato perché altrimenti cambia cantina. Quindi sì sicuramente grazie per lo spunto perché è una cosa che dico sempre in aula e in corsi ma eh, è bene dirla anche qui siamo parchi di informazioni e non si sa perché diamo per scontate tante cose. L'ultima cosa che dico sempre per quanto riguarda le visite in cantina non abbiamo paura di dire che è a pagamento. Perché la visita in cantina spesso in Italia no? è, vissuta, è stata vissuta negli anni un po' come un, uh, una gratuità dovuta. Non è così perché tu comunque impegni del tempo di una risorsa in cantina, gli fai assaggiare il vino, lo porti in giro, gli spieghi le cose eccetera eccetera eccetera. Puoi pensare di scalarne una parte se fanno un acquisto, però è un tour a tutti gli effetti, no? Quindi però tante volte non lo si specifica e allora nascono questi... Misunderstanding anche fastidiosi che uno arriva ma io credevo fosse gratis no invece a pagamento eh, ma allora a pagamento non la faccio eccetera eccetera eccetera mentre all'estero impariamo dalla Napa Valle no? che ti vendono anche la foglia caduta dalla vite incorniciata a 5 dollari eh, non si vergognano perché non c'è niente di cui vergognarsi a dire che le cose si pagano e anche una visita guidata in cantina si paga tutte queste informazioni devono essere belle in evidenza Inquadrerei tutto questo nel problema annoso della comunicazione italiana dove le aziende vogliono dire quello che vogliono dire invece che dire quello che il pubblico vuole sentire. È così, è così. Diciamo che bisognerebbe riuscire ad arrivare alla metà, no? Perché è chiaro che l'azienda vuole dire delle cose, è chiaro anche che il cliente è interessato ad altre, ok? Quindi eh, sì. bisognerebbe cercare nella comunicazione di trovare almeno un punto di intersezione fra quello che l'azienda vuole dire per fare marketing e quello che però il cliente è interessato ad ascoltare. Dante si focalizza su uno strumento di cui non abbiamo ancora parlato, e chiede oltre agli auguri di buon oltre che per gli auguri di buon compleanno <ride> i blog aziendali sono ancora utili e in quale misura Ma guarda, eh, io tanto non toccatemi gli auguri di buon compleanno sul sito aziendale che sono un massimo. <ride> sì. Allora, ma guarda Dante, ehm, io arrivo da lì, nel senso che io ho cominciato appunto su internet eh, che i blog non erano ancora nati, quindi pensa quanto tempo, quanto tempo. Eh, ho vissuto quindi tutto il grande momento di esplosione dei blog, dove sembrava che i blog avrebbero rivoluzionato tutto, poi l'altrettanto la, rapida caduta, eccetera. Um, il, il blog a mio giudizio oggi può essere una buona alternativa a un sito aziendale propriamente detto no? perché ci può assolutamente stare che anziché fare per se la cantina è piccola o se ci sono poche risorse o se non c'è proprio la, la, la possibilità di seguire un sito aziendale propriamente detto Va benissimo un blog aziendale, anche perché per tenere un sito aziendale statico modello vetrina, no? che sembra la brochure in PDF ma caricata su internet, tante volte l'effetto è un po' quello. no? Um, un, un blog aziendale può essere anche più dinamico, a parte che oggi per esempio su WordPress eh, lo saprete tutti benissimo, ma ci sono dei... Io parlo di WordPress perché ho sempre utilizzato WordPress per i miei blog e devo dire che è la, la realtà più, più, più semplice, più affidabile, più stabile e ha tonnellate di template, quindi tu lo chiami blog ma in realtà fai un ma puoi, puoi fare assolutamente un sito, puoi fare un magazine, puoi gestirlo come vuoi può ospitare interventi a più mani, quindi è molto bello perché puoi no, far sentire le varie voci dell'azienda e ti serve perfettamente a quello che dicevo prima archivio e repository di tutti i tuoi contenuti ha un sistema di archiviazione e ricerca interna immediato, intuitivo e facilissimo, categorie tag che è proprio no il grado zero della difficoltà per archiviare dei contenuti. E se tu tagghi bene i contenuti, e lo fai perché sono i tuoi, quindi sai di cosa si parla, ottieni un archivio ragionato, eh, cercabile e sempre disponibile col minimissimo sforzo sia di proprio di. di di grafica che di gestione. Quindi assolutamente sì, non lo vedrai in più, se poi invece un'azienda ha del tempo è bellissimo vedere i siti aziendali istituzionali propriamente detti, con la categoria blog, dove invece nella parte blog c'è la parte più colloquiale e quotidiana del lavoro in azienda. Ecco però lì parliamo proprio di persone che possono magari dedicare alla comunicazione delle risorse fisse e io ti dico la verità, la, la taglia media, come, così come in Italia in generale, le, sono le piccole e medie imprese a fare l'ossatura della stragrande maggioranza, del, del, siamo una real, una, un paese di, di aziende piccole, piccole medie molto parcellizzate e così le cantine quindi spesso eh, io mi trovo magari a lavorare con realtà piccoline che difficilmente riescono a gestire tutto il blog aziendale io lo trovo comunque ancora uno strumento eh, assolutamente utile come sempre la domanda è a me serve, perché non è la panacea per tutti i mali, no? Io non prendo le medicine di un altro perché a lui hanno fatto bene. Quindi gli strumenti sono molteplici e hanno tutte diverse funzioni. Eh, mi devo semplicemente chiedere, mettere a tavolino col mio team e chiedere cosa serve a me e cosa riesco a gestire al meglio. Lo strumento in sé non dà nessuna garanzia, dipende da... <coughs> Da documento è lì. messo è inerte, eh, <ride> è inerte. C'è un commento di eh, Federico rispetto al discorso delle visite a pagamento eh, che ti riferisco perché poi andiamo su altri argomenti con le domande e Federico dice molte volte la quietanza rimane ambigua o non dichiarata espressamente e forse l'ambiguità è ancora peggio del, del non dire niente. È così. È così, è quello che sottolineavo infatti, si generano del, delle incomprensioni veramente antipatiche perché se io da nessuna parte trovo che è a pagamento, è anche lecito che io pensi che me la regalano, no? la, il, che il tour me lo regalino perché magari poi pensano che io compri il vino. Quello che io dico è... Va benissimo, per esempio, fare una modalità tipo appunto Mai pagato il tour? Ti scalo qualcosa se compri del vino. Però il tempo della mia persona e il vino che ho aperto e, e, e tutto il resto sono da pagare. Cioè, io mh, tutti gli anni che va, vado in Alto Adige, tutti gli anni vado uh, all'Abbazia di Novacella, che è un posto bellissimo, indipendentemente dal vino. Il vino è ottimo, ma è proprio un posto bellissimo. E loro hanno, ti vendono questa card da 5, 10, 15 assaggi con dei tagli diversi tipo una prepagata. Ci sono delle macchinari appositi dove tu inserisci la card e eroghi, ti eroghi il calice di vino. Quindi fai tutto da solo eccetera, te ne assaggi quanti ne vuoi, li paghi ed è assolutamente, è sempre affollatissimo. Cioè per, se educhi le persone al, al pagamento del giusto prezzo è una cosa assolutamente normale, ripeto guardiamo la Napa Valley è ovvio che loro sono anni luce su questo, avanti su queste cose però possiamo migliorare anche noi l'eccessiva improvvisazione pensando che possa risultare più alla mano più trasparente eccetera non paga perché comunque è, è, è deprofessionalizzante ecco sinceramente se tu mi offri una cosa e mi dici quanto costa lo trovo molto più professionale che lasciare nell'area grigia no? Prima della seconda domanda di Rosanna diamo spazio a Elena che ha la sua prima domanda e chiede volendo dare valore alla preparazione nella comunicazione è preferibile, attenta che hai le scelte mutuamente esclusive <ride> A completare il percorso di sommelier AIS che è Associazione Italiana Sommelier. B fare un corso intensivo sull'inglese about wine C Scegliere una nicchia, bio, vitigni, autoctoni, eccetera, e approfondirla al massimo. Eh. Allora, come sempre e come un po' quasi per la totalità delle domande al mondo, la risposta è dipende, perché dipende da cosa ti serve questa, a cosa ti serve questa formazione. Uh, allora io uh, conosco molto da vicino la formazione ICE perché, appunto, sono sommeglie ICE e ti posso dire che è comunque un impianto di, di formazione molto solido, molto classico. Ecco, quello sì, molto solido, molto classico e come tu sai fino almeno al terzo anno relativamente incentrato sulla degustazione, molto incentrato sulla vigna, sulle zone di produzione, sulle disciplinari, eccetera, eccetera. È un tipo di formazione anche molto impegnativa con un esame che per me è assimilabile, per quel che mi ricordavo, a un esame universitario di, di, medio, di media intensità, insomma, quindi è una qualcosa che ti richiede molta, molta, insomma, una bella concentrazione. Uh, però diciamo che è un tipo di formazione che è molto utile nel caso in cui tu vada poi a fare quello, no? magari non necessariamente a servire a tavola, eccetera, ma non so, a creare le carte dei mini per i ristoranti o cose di questo genere. Uh, se, se il tuo business è molto votato all'estero o tu vuoi in maniera aspirazionale, farlo muovere in quella direzione è assolutamente imprescindibile che tu conosca almeno l'inglese del vino, l'inglese e l'inglese del vino perché sono due cose diverse. Io sono laureata in lingue e ho, ho vissuto e lavorato a Londra, quindi insomma potevo dire l'inglese di saperlo bene, ma eh, quando ho fatto il corso WSET, che è il corso, diciamo così, chiamiamolo di, di, di sommelleria internazionale, comunque di, eh, di Wine and Spirit, ovviamente in inglese, contesto in inglese, docente inglese, degustazioni in inglese ed esame scritto in inglese. Speriamo non vini inglesi. Eh, no, vine, qualcosa, ma guarda stanno migliorando molto, soprattutto sullo, sulla spumantizzazione. Eh, mi sono resa conto che per esempio tutto il mio sapere bene l'inglese, eh, se avessi dovuto degustare un vino in pubblico non avrei minimamente avuto i termini e allora quello io te lo consiglio, ma magari neanche in alternativa, quasi... Eh, No, in insieme a qualunque altro corso tu deciderai di fare W7 io l'ho trovato un corso per esempio splendido, duro perché appunto tutto in inglese eccetera eccetera con un esame finale durissimo però mi ha aperto la mente perché come dicevo all'inizio io prima avevo studiato benissimo l'Italia, bene ovviamente la Francia, la Spagna... Uh, la Germania, l'Austria, insomma un po' i classici e avevo proprio col, col, col corso ICE, come è normale che sia perché non si può, non si può essere tuttologi approfondendo così tanto l'Italia e l'Europa, proprio a volo d'uccello il Cile, l'Australia, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, eccetera. E col W7 ho ribaltato completamente la prospettiva e l'Italia è un'unghia di un mondo di produttori di vino, no? dove il pino nero che va per la maggiore in questo momento se andiamo a vedere gli emergenti è in oregon cosa che io prima di fare il w set di cui non avevo idea quindi sicuramente l'inglese settoriale diciamo il, il, il gergo il codice del vino in inglese quello fallo a prescindere uh, il corso ice certamente rimane il classicone l'istituzionale no? come si diceva all'università approfondire gli autoctoni è. Ottimo a seconda del tuo territorio. Se tu vivi in un territorio dove l'autoctono è fortemente connotante e dove tu hai speranza di attirare molto turismo eh, facendo leva sul tuo autoctono, assolutamente, assolutamente. Quindi tutto sommato ti dico sono tutte e tre opzioni ottime. Puoi anche pensare che se vuoi migliorare semplicemente le capacità di degustazione ci sono dei corsi solo di degustazione anche da dieci lezioni ma fatti molto bene che ti possono già dare un impianto molto solido su quello. Per il resto ovviamente ti rispondo un po' eh, così eh, vagamente perché non so a cosa ti servirebbe quel corso. Altra domanda, la seconda domanda di Rosanna. Nella comunicazione del vino, il lato naturalistico del prodotto è un punto di forza? È più semplice, ad esempio, comunicare un prodotto food rispetto a un prodotto no food? E com'è possibile, questa è la domanda vera, comunicare un odore, profumo, sapore attraverso un online? Puoi farci un esempio di come comunicheresti un gusto al palato? Vabbè, ah guarda, eh, io mi, mi, mi inviti a nozze nel senso che allora dal punto di vista della nat naturalità, della, della, della, della, della natura, eh, magari poi aggiungiamo qualcosa dopo per quanto riguarda la tematica della sostenibilità. Ecco, in questo momento quello che ti posso dire è che è abbastanza facile comunicare cibi e vini, diciamo così, che abbiano un forte cotè. Uh, può essere il chilometro zero può essere il biologico può essere appunto il sostenibile perché sono tutte tematiche legate a un prodotto che piacciono molto no spiace dire piacciono perché sono cose che dovrebbero già essere dentro di noi ma chiaramente eh, se sono di moda funzionano di più per il resto mi inviti a nozze perché perché io sono una uh, una, adoro, diciamo, sono una, una grande ammiratrice della sinestesia, no? De la, cioè della commistione di sensazioni diverse usata così bene dai nostri poeti, da tanti nostri poeti, ne abbiamo tantissimi esempi, l'urlo nero della madre, e via così, no? quindi commistione fra sensazione visiva e uditiva oppure olfattiva e visiva, eccetera, eccetera. La sinestesia in cosa ci aiuta? A tradurre eh, proprio un gusto, un profumo. Eh, può essere la sinestesia, può essere la similitudine. Quando noi scriviamo di cibi o di vini ci facciamo aiutare da tutte queste figure retoriche che ci aiutano a scriverne in maniera quasi tangibile, no? quasi come se li volessimo far toccare. Se io ti dico che, e lo, lo faccio spesso, io sono ligure, trapiantata a Milano, quando eh, mi, mi, mi prendo in giro da sola, perché dico quando metto il naso in un vermentino, io perdo ogni obiettività, no? Qui da, da, da sommelier, perché chiaramente per me. È una cosa ancestrale, è un vino che mi ricorda la mia terra e quindi lo descrivo come, come fare una passeggiata nella, in una vigna al tramonto scaldata dal sole dove senti le erbe aromatiche, dove senti quasi le api che, che ronzano. No? Cioè è un esercizio di scrittura che serve a cercare di, di far, far capire a chi legge. A cosa potrebbe somigliare quel gusto lì quando non hai il bicchiere davanti, no? Ed è anche un esercizio molto bello, ci aiuta anche a non scrivere tutti quei post che sembrano fatti con la fotocopiatrice, no? E, e quindi a essere un pochino più... Eh, trovare la nostra voce. Ecco, ti faccio un, un ultimo esempio perché poi vedo che anche il tempo... L'altra sera ho partecipato a una degustazione eh, particolarmente di grande interesse grazie alle donne del vino, io sono membro delle donne del vino di Lombardia, eh, che durante la, la Milano Wine Week hanno organizzato questa degustazione eh, presso l'Istituto dei Cechi, che è un istituto eh, antichissimo e storico a Milano, eh, con un degustatore non vedente. Quindi eh, era proprio una, diciamo così, un entrare nei sensi, no? Perché quando la vista, che è il primo nostro modo di conoscere il mondo, è impedita, eh, gli altri sensi in qualche modo devono si, si devono sviluppare, no? Comunque devono fare... E quindi ci hanno bendato tutti, e anche qui occhio alle parole, perché tante volte si parla di degustazione alla cieca, ma la degustazione alla cieca dei sommelier significa con la bottiglia coperta non con gli occhi coperti, sono due cose diverse, quindi io vedo se il vino è bianco, rosso o rosé, e questo già mi porta via completamente perché se è un bianco ho deciso, il mio cervello decide che deve aspettarsi certe cose, se è un rosso decide che deve aspettarsi certe cose e via così. Ma essere completamente bendati è una cosa incredibile e devo dire che io che eh, non l'avevo mai fatto con questa con questa durata temporale perché erano sei vini e devo dire che vai completamente in confusione ma quando ti calmi perché il tuo cervello deve calmarsi anche un po no eh, l'olfatto decuplica quindi eh, ma addirittura l'udito perché cerchi di catturare il rumore che fa il vino quando viene versato nel bicchiere una cosa alla quale non fai quasi mai caso normalmente perché lo vedi e quindi non hai bisogno di farci caso. Questo per dirti, se noi proviamo a ragionare in ottica di similitudini, metafore, sinestesie, riusciamo assolutamente a far percepire a un'altra persona, a far scattare quell'associazione mentale che dice non ho il bicchiere di vino davanti, ma se mi dice mettere il naso in un cespuglio di erbe aromatiche capisco cosa vuol dire è un vino fragrante ok poi quindi è, è, secondo me è un bellissimo esercizio di scrittura e mi spiace quando vedo i post buttati via in un modo invece proprio così no banale da marketing in senso, senso, senso deleterio perché raccontare di, di vino e di cibo credo che sia se vi è capitato di dover raccontare di vino e di cibo pensate che c'è gente che eh, per vivere Racconta di box doccia con tutto il rispetto, ma voglio dire, è sicuramente una cosa molto più semplice, e molto più bella. Visto che il tempo corre e ci stai mettendo anche sete, prendiamoci <ride> una pausa velocissima e manteniamo la nostra promessa. Avevamo promesso un codice sconto per il tuo corso del certo. primo dicembre. Il codice sconto è questo: è Social Media Wine 2022. Eh, eh, abbiamo pensato al più lungo che potevamo avere a disposizione eh, Social Media Wine 2022 <ride> lo pubblicheremo anche sulla chat eh, con questo codice si risparmia il 15% sul corso di, eh, di Barbara, mercoledì primo dicembre dalle 10 alle 13 corriamo e eh, ci sono altre due domande e poi voglio comunque parlare un attimo di sostenibilità quindi vediamo se eh, diciamo, sì. a farci stare tutto eh, renato che è il suo bis quale credi sia l'approccio migliore per coinvolgere gli utenti verso l'acquisto dai social alle commerce aziendale e soprattutto come contrastare le vendite degli stessi prodotti a prezzi ribassati da eh. vinerie o altri rivenditori online interessante eh, quello eh, non lo so nel senso che è, è abbastanza impossibile contrastarle perché loro ovviamente fanno il loro business che non è necessariamente simile o legato a quello della cantina eh, bisognerebbe cercare di cavalcarli e non farsi cavalcare ma bisogna vedere quanto potere nego di negoziazione hai eh, come portare le persone a ad acquistare il tuo vino io insisto sempre sul contenuto cioè torno alla risposta di prima se tu glielo riesci a raccontare in modo um, coinvolgente e questo è proprio la scrittura, il contenuto che fa. Non è neanche tanto la foto o la, o la grafica, è proprio quello che tu racconti. Uh, faccio l'esempio rapidissimo. Um, L'altro la, giorno, qualche sera fa, ho portato a una cena uh, un vino della Val di Cembra. Eh, la, la, Val di, la Val di Cembra ha eh, viticoltura eroica in Trentino, quindi queste viti a strapiombo sul monte e questo vino si chiama 708 chilometri che sono il numero, è il numero dei muretti a secco eh, totale che trattengono le viti, no? okay? Perché se no le viti vanno giù, così come un po' in Liguria, ma è un po' la stessa cosa. Uh, io ho provato questo vino e siccome mi piace farlo ho raccontato questo aneddoto no questo vino è volato ce lo volevano tutti no alla fine mi è spiaciuto averne portato una bottiglia sola e ti giuro non mancava il vino a quella cena no per dirti che uh, è così che fai scattare la voglia di acquistare una bottiglia eh? raccontando il prodotto soprattutto la famosa unique value proposition perché il mio perché è diverso cosa c'è di diverso eh, sì, sono sintetica, è vero, perché ormai io parlo sempre troppo, come vedete, sono molto appassionata dell'argomento, però appunto volevo eh, rispondere anche all'altra domanda, Lucio, se Infatti, mi hai detto due, giusto? Sì, sì, sì, esatto, c'è Francesco eh, che dice, a proposito di vino e inglese, consiglieresti anche a me che faccio giornalismo e ricerca scientifica un corso sulla comunicazione del vino in inglese? Ne sapresti suggerire qualcuno in concreto, se è possibile. Fare. Tu fai comunicazione scientifica, comunicazione scientifica, ho capito bene. Giornalismo e ricerca scientifica, e, sì. E ricerca scientifica. Eh, ma guarda è un settore il tuo che conosco abbastanza bene perché insegno da otto anni ormai al master in comunicazione scientifica di, di trieste um, sicuramente ti può essere utile non ti suggerirei un corso a meno che tu non sia proprio molto molto appassionato della materia e allora ti direi vai per il Wset perché assolutamente è il corso che fa per te sono tre livelli anzi sono quattro livelli ma il quarto è veramente per super pro sono tre livelli come quello del del corso sommelier ice più breve come durata del corso perché lo puoi fare anche nel weekend, puoi scegliere anche la formula weekend e quindi fare un venerdì e sabato una cosa del genere per un certo numero di weekend Uh, magari o, o il primo o il secondo livello sono per esempio già ottimi e ti danno tutto quel bagaglio di termini tecnici che ti possono essere molto utili, non solo ti, ti spiegano anche il territorio per ogni paese, quindi è anche una cosa che come divulgazione scientifica è utilissima. Se invece vuoi fare qualcosa di più light, ho visto che proprio recentemente mi sembrava di aver visto qualcosa, Uh, adesso magari mentre poi uh, parliamo di altro lo recupero, lo provo a mettere nella chat organizzato uh, credo proprio o dalle donne del vino o altro uh, vediamo se lo recupero mm, decisamente più breve e... ecco Wine English ok eccolo qua, vedi che l'ho recuperato al volo ecco per esempio ne ho visto uno su Wine Job che è proprio Wine English comunicazione del vino in inglese sono quattro giornate, ok. Due weekend. No? Una cosa di questo genere, ehm, loro li conosco, non ho mai fatto corsi con loro. Si chiamano Wine Job, ma ce ne sono tanti altri. Adesso io ti dico questi perché. Li conosco di nome, sono abbastanza seri, fanno formazione da tanto. E che queste sono in quattro giornate te la cavi. Ecco, mentre il W7 è una cosa che ti consiglierei di fare se proprio sei fortemente appassionato, anche perché anche economicamente, ahimè, sono corsi piuttosto dispendiosi. Ecco, io so che volevi dire una cosa sulla sostenibilità, perché è un concetto che tiene insieme la targetizzazione, è cambiata dopo la pandemia la reach generazionale del vino, un criterio di buona amministrazione da parte delle cantine, mille, mille altre cose, quindi anche l'attualità, se ricordo bene le cose che mi hai detto prima dell'incontro, quindi sì. il microfono è tuo. <ride> sì, volevo solo chiudere dicendo ehm, nel, nell'ultimo negli ultimi sei mesi io ho, ho frequentato un, un master, ho iniziato e terminato un master in uh, social impact, uh, social innovation impact, quindi l'impatto dell'innovazione, l'impatto sociale dell'innovazione presso Amani Institute. Lo dico perché appunto è anche importante che ponendomi io come docente universitaria e formatrice io studio per prima ecco perché non si può erogare come si dice dei corsi senza prepararsi o senza continuare a studiare questo master basato sull'innovazione sociale mi ha proprio aperto gli occhi su quanto sia importante soprattutto per le nuove generazioni di clienti che sono quelli di che, su cui dobbiamo crescere no? su cui dobbiamo, che dobbiamo catturare per mantenere un, un target di clienti insomma, attivo è fondamentale, oltre chiaramente alla bontà del prodotto, a come il prodotto lo viene raccontato, eccetera, eccetera, ma sapere che questo prodotto è in qualche misura sostenibile. Quindi, siccome molti dati ci dicono che soprattutto in Italia le aziende magari fanno cose per essere sostenibili, no? Modificano processi, eh, prodotti, eccetera, ma non lo comunicano o comunque lo comunicano poco. Vi lascio con questo appunto memo di usare la comunicazione digitale per veicolare il più possibile l'impatto sociale positivo del vostro prodotto e delle vostre attività banalmente usiamo il cartone in carta riciclata o usiamo le bottiglie più legge di vetro più leggero perché così risparmiamo vetro mille cose o addirittura ancora eh, nella nostra azienda si ha una politica di inclusione e diversity quindi non so equo pagamenti non c'è il gender gap no? tutte queste cose qui che magari sembrano eh, propaganda in realtà se fate seriamente comunicate bene hanno un impatto fortissimo sulle giovani generazioni come giusto che sia perché loro eh, non si fanno abbagliare tanto come noi dal marchio o da tante altre cose ma vanno a vedere la sostanza delle cose no? per cui se fate qualcosa di sostenibile ditelo <ride> ecco era molto, molto semplice il mio consiglio finale per ecco, il resto vi aspetto in aula a dicembre e come dicevo mio, i miei corsi sono sempre molto interattivi perché cercano di trovare diciamo, la, il consiglio personalizzato per ognuno, per quanto possibile in tre ore. Perché chiaramente non è che si possa, non è, non è ovviamente una consulenza one to one, ma insomma cerco sempre di trovare la, il suggerimento per ognuno. Quindi se volete ci vediamo in aula e continuiamo il discorso. Senti, eh, c'è spazio per un'ultimissima domanda da parte di Monia. Che ok, ok, Dai. sei breve Perfetto. sì. <ride> Dai, vediamo. Eh, Monia è personal chef e vuole sapere se il nostro vino può essere proposto anche con food di altri paesi, per esempio paesi asiatici. Assolutamente Sì. Assolutamente sì ci sono delle commistioni bellissime tra eh, la cucina chiamiamola fusion ma comunque in generale da, da paesi asiatici che ormai è così nota e conosciuta a tantissimi livelli in Italia e i nostri vini assolutamente c'è un mondo di Uh, di, di abbinamenti meravigliosi che, che possono essere fatti è chiaro che uno dei primi regole dell'abbinamento dei sommelier la prima e la più semplice è vino del luogo con cibo del luogo no? perché è chiaro che è, è la più semplice perché sono ricette e vini che sono nati insieme in quella località lì però col, questo poteva valere quando il mondo aveva confini ben più ristretti di quelli di oggi oggi veramente non c'è limite quindi il mio consiglio è soprattutto essendo tu chef e quindi avendo un palato estremamente allenato eh, agli abbinamenti degli alimenti lo puoi sfruttare assolutamente a tuo favore per fare dei tentativi, delle prove delle... e proporre magari degli abbinamenti che sembrano inconsueti ma che per le proprietà organolettiche sia del vino che del cibo funzionano alla perfezione e poi non ci sia... così non ci si annoia mai no? e si, si sparigliano un po' le carte. Ecco, Barbara Sgarzi è la prova vivente dell'azione positiva del vino sulla proprietà di linguaggio, sulla competenza e sulla capacità di ispirare una buona eh, comunicazione sul vino anche nel mondo digitale. Eh, credo che abbia seminato una quantità di informazione impressionante, ne ha da dare eh, altrettanta e anche di più eh, se ancora una volta lo ricordo, eh, volete iscrivervi al suo corso del primo dicembre, con questo codice sconto Social Media Wine 2022 c'è il 15% di risparmio. Eh, io adoro parlare e chiacchierare con lei appunto perché può affascinarci per ore su argomenti che conosce perfettamente e la ringrazio molto per averci dato un bel incontro Apogeo live. Che mi è piaciuto mi è piaciuto molto e appunto mi ha messo sete. <ride> Quindi ci, ci vuole un aperitivo, è un po' prestino, ma vabbè, <ride> vedremo cosa è possibile fare. Grazie a tutti, grazie a voi, buona grazie, continuazione. Buona alla, prossima. alla prossima. Iscrivetevi ciao. alla nostra newsletter. C'è cioè la sintesi dell'incontro um, di oggi eh, e il calendario dei prossimi incontri perché non abbiamo ancora finito. A presto e grazie. Ciao, ciao.